La mia prima domanda è um, come è nato Spinoza? Allora, Spinoza nasce nel 2005 perché, eh, come sai, io ho quest'altro blog che si chiama Io che mi pensavo e in quel blog lì non mi piace tanto affrontare eh, tematiche contemporanee di attualità. Mi piace che ogni post sia... Eh, completamente slegato da quello che succede quindi se lo leggi tra dieci anni potrebbe in teoria apparire attuale però avevo anche il bisogno di parlare di, di cose che, che succedono nella contemporaneità allora mi sono detto apro un altro blog e quest'altro blog è stato Spinoza quindi all'inizio è stato un modo di, di guardare alla contemporaneità eh, in maniera un po' obliqua poi ho cominciato a invitare un po' di persone a scriverci e tra questi è rimasto Stefano Andreoli, il mio socio, che ha imposto questa svolta satirica. Ha avuto un pochino di successo e sono cominciati ad arrivare eh, molti commenti che erano delle battute, che somigliavano a quello che noi pubblicavamo. Ah, e a un certo punto eh, sono diventate talmente tante che abbiamo deciso di convogliarle in qualcosa di, di produttivo cioè che non fosse una sorta di, di recita umoristica nei commenti ma che fosse qualcosa che poteva produrre qualcos'altro a quel punto abbiamo aperto il forum che noi abbiamo chiamato laboratorio permanente di satira eh, dove chiunque può iscriversi e mettere le, le proprie battute, e le, quelle diventano parte del blog e delle altre cose che facciamo, del Twitter, del Facebook, dei libri, eccetera. Ha avuto un successo incredibile comunque Spinoza. Spinoza funziona, sì. <ride> Davvero, eh, siamo un po' ovunque, c'è gente che ci odia perché ci trova dappertutto. Siamo quasi tutti i giorni in copertina, cioè in prima pagina del patto quotidiano, ci citano un po' destra e sinistra. Noi cerchiamo di, di fare quello che sappiamo fare e, e <ride> non è che cerchiamo le cose, anzi, non, non siamo mai andati in giro a proporci, eccetera. Eh, le cose succedono a me piace molto adesso che sono abbiamo fatto due libri siamo andati molto in giro a, a promuoverli e il fatto di portare in giro le battute di recitarle in pubblico è, è bellissimo e poi trovi tanta gente che, che viene sempre e, e si diverte è una cosa che, che non ci aspettavamo io non mi aspettavo eh. Senti, Spinoza poi eh, da comunità online, blog online, eh, è diventato anche un libro. Due. Due libri, esattamente. Questo che sicuramente hai lì. lì, ok? Aspetta. E questo è quello di quest'anno. Uno bianco e uno... Uno bianco e uno nero. C'è una ragione dietro questa scelta cromatica? Perché siamo diventati più cattivi. Ah, ok. <ride> no, c'è il white album, il black album. Eh, white album l'hanno fatto i, i Beatles. Black album l'hanno fatto Prince e Metallica. Eh, no, c'è sempre. diciamo che. Dal giorno 1 che è nato Spinoza c'era il bianco, c'era l'arancione e c'era il nero. E abbiamo cercato di, di mantenere gli stessi colori anche nel secondo. Chiarissimo. Il terzo sarà probabilmente arancione, con, se esisterà un terzo. L'idea era una trilogia, chi lo sa? Se cade Berlusconi non riusciremo mai a fare un terzo libro. <ride> vi, vi ricordate quando c'era quell'uomo lì? Che... Quando c'era lui. Eh, lui. Quando c'era lui. Quando c'era lui. Senti, ovviamente visto che si parla di Spinoza, che fondamentalmente basa il suo contenuto sulla satira politica, fondamentalmente, ti volevo chiedere un po' qual è la tua opinione rispetto a quelli che sono i fatti. I fatti che leggiamo nei quotidiani questi giorni eh, io non ho nessuna opinione cerco di non leggere i giornali <ride> assolutamente guarda eh, sul mio blog personale una volta ho scritto una cosa che, che faccio davvero che mi dicono che è puerile quando passa una certa persona sulla tv una persona che non nominerò io dico sempre muori muori gli dico addirittura non può sentire ma io gli dico muori sì io lo so io ho un'educazione cattolica quindi è, è assolutamente una cosa bruttissima quella che faccio ma non posso fare altrimenti io quando passa questa persona che non nominerò io dico muori e mi dicono tutti che un atteggiamento puerile. È, è vero però io sono convinto che questa persona, questa persona ha prosperato sul fatto di dire una cazzata, che è evidentemente una cazzata, una, se la dici una volta, ma se la dici due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci volte, poi diventa vera. E allora io tutte le volte che lo vedo dico muori, prima o poi diventa vera. No, e che poi c'è questo problema, perché Spinoza opera su, su, su, sui fatti che produce quest'uomo che non nominerò. Eh, però noi siamo anche disposti, cioè io sono anche disposto a rinunciare al successo di Spinoza purché finisca il dominio di quest'uomo. Allora, per passare velocemente all'altro argomento di cui volevo parlare con te, ti volevo chiedere, al momento, per quello che riguarda la nuova editoria, qual è il quadro italiano e internazionale, diciamo? Io vado in giro con un breviario, fondamentalmente sono un prete. E Vado in un breviario e lo apro e leggo, eccetera. E questo appare è il Kindle, eh, che tantissimi conoscono anche se in Italia non esiste il mercato dei libri di Amazon che vende il Kindle. In Italia eh, esistono due tipi di, due modi di vendere i libri. Si usa un formato solo, che è un formato che si chiama EPUB, che è un formato standard che è sufficientemente lasco da alcune da, da poter includere alcune modifiche c'è l'ipub base che eh, viene venduto come per esempio da, da noi su gaman eh, che è un, un formato aperto libero eh, noi includiamo nella prima pagina il nome di chi compra il libro ed è allo stesso tempo eh, un modo per dare un servizio all'utente, cioè l'utente può ricordarsi «Ah, l'ho comprato giorno quello... e l'ho comprato io». Dall'altro dall canto è un modo per disincentivare eh, il, il fatto di metterli eh, a disposizione di tutti perché c'è il tuo nome sopra, uh -huh, cioè, perché non è molto difficile toglierlo, eccetera. Poi c'è un altro modo ed è il modo in cui eh, operano le, le grandi caleditrici, di Mondadori, dico, di tutto il gruppo RCS, Feltrinelli, eh, il gruppo James, il gruppo James Guanda, Longanesi, eccetera, Tea, Corbaccio, tutte le, le grandi caleditrici eh, operano così, cioè usano il formato di pub ma applicano delle protezioni. Eh, ovvero tu puoi leggere, soltanto, eh, cioè puoi leggere i libri soltanto su alcuni dispositivi che siano autorizzati da loro e quali sono esattamente questi dispositivi? ah non chiedermelo però se tu provi a aprire uno di questi libri sull'applicazione dell'Apple che c'è sull'iPad che c'è sull'iPhone non puoi chiaro non puoi, perché non sono applicazioni autorizzate. Una cosa divertentissima che mi è successa è che ho incontrato l'amministratore delegato di una di queste case editrici che, si, eh, eh, che offrono i loro libri in questo formato con la protezione. E tutto borioso mi ha fatto vedere eh, il catalogo dei suoi libri che erano disponibili in ebook ma me li ha fatti vedere sull'applicazione iBooks sull'iPad. Eh, iBooks sull'iPad. Cosa che non è possibile con eh, il formato di distribuzione che loro scelgono, perché quei libri non sono visibili sull'iPad se non li pirati. E gli ho detto, guarda che quei libri lì tu ce li hai sul, sull'iBooks, eh, però non si possono vedere sull'iBooks. Vabbè, io perché sono io voi non potete ancora ancora quindi c'è un futuro eh, sì. in cui eh, questo sarà possibile quando apple arriverà con il suo store anche in italia allora si potrà mm. Beh, io penso che volesse dire questo però io credo invece che quando tu, tu compri un libro tu debba poterlo leggere dove vuoi eh, la pirateria va bene, esiste, pazienza. Però, quando io compro un libro, poi magari... Perché se provo a comprarlo su Book Republic, su Ultima, io riesco a comprarlo, ma dopo mi accorgo che non lo posso guardare in qualche modo, se è protetto con qualche, con qualche forma di protezione. È bruttissimo, infatti mi dicono eh, dall'interno che la maggior parte di richieste di eh, customer support è data dal fatto che, eh, di, diciamo di supporto al cliente, è data dal fatto che si compra il libro e poi non lo puoi leggere. Capisco. Amazon opera diversamente, eh, io ho comprato il Kindle perché me lo avevano consigliato tutti, rispetto agli altri costa meno, eh, convertendo i libri nel suo formato puoi leggere qualsiasi cosa, ha lo schermo grosso e tutto quanto. Ho pensato non comprerò mai un libro da Amazon perché anche quelli sono protetti, anche quelli sono protetti, ma poi li compro lo stesso. Anche se sono in, sono in inglese, io leggo abitualmente in inglese. Non pensavo di comprarli e invece poi li compro lo stesso perché li posso leggere qua sopra, li posso leggere sull'iPhone, li posso leggere anche su Android, se ho un telefonino Android. E si sincronizzano, tengono la pagina, tu il Kindle apri l'iPad ed è sulla stessa pagina sulla quale l'hai lasciato, sull'altro dispositivo ed è una cosa incredibile è bellissimo e poi tutti, tutte le note, tutti gli appunti vengono sincronizzati tra tutti i dispositivi è una meraviglioso. Cosa... meraviglioso meraviglioso meraviglioso ah. guarda, Quindi, per quello che riguarda l'esperienza proprio del lettore è una cosa completamente nuova, sicuramente sì, ma è... Se io ti dico che io sono per il libro aperto, io sono per il libro aperto, cioè per il libro ebook che l'utente possa farne cosa vuole. Però Amazon ha una forma di esperienza dell'utente che non è, è proprio eh, paragonabile a nient'altro. Ed è la stessa cosa che fa Apple, il suo sistema di iPhone e di, di iPad è chiuso, però l'esperienza utente che dà compensa tutte queste cose.